des droits constitutionnels, et c'est cela qui fait, mais si mauvais nominaté. Mais tout cela, et je vais finir avec ça, ce n'est pas pour rien non plus. Il y a une autre objectif qui a été mis en place. Je vais vous expliquer. Et, décembre 2018. Il y a deux journalistes du New York Times qui sont allés à l'Équateur pour faire une enquête sur ce qui s'appelle la centrale hydraulique Coca-Cola-Sinclair. Et ils ont fait l'enquête, ils ont publié l'article au New York Times. Qu'est-ce qu'ils disent là Des vrais mensonges. Je suis désolé, mais il y a des choses que, je ne sais pas, ces journalistes ils disent que c'est incroyable. Le premier journaliste, il est anthropologue. Je suis sûr qu'il ne connaît rien d'énergie. Et l'autre, c'est un journaliste comme général. Et pourtant, il parle comme s'il connaissait, comment on maîtrise un projet hydraulique. Mais, même... Je me suis dit, j'étais ministre de l'énergie. Mais ils sont arrivés à me dire, mais qu'est-ce qui se passe là Je suis allé voir toutes les statistiques qui sont publiques de l'Équateur. Alors, on peut chercher ça. Et on peut faire les comptes. C'est très facile à faire. Le Coca-Cola Sinclair a travaillé déjà trois ans. Pendant trois ans, il a produit près des... 19 000 gigawatts. Ça coûte dans les marchés, dans les grands marchés, près de 800 millions de dollars. Et puis, on a épargné près de 700 millions, puisque avant, on devait acheter du, du, du diesel pour produire avec l'énergie avec des, des centrales géothermiques, alors, pardon, mais thermiques. Alors, on a substitué cette diesel et on a obtenu un gros bénéfice aussi. On peut compter près de 100 dollars, millions de dollars, ce qu'on a obtenu par l'effet de produire l'énergie et aussi de substituer l'usage du pétrole. Alors, c'est un projet qui coûte près de 2500 millions de dollars et on a déjà, en 3 ans, on a déjà généré des bénéfices par 1500 millions, c'est-à-dire que j'ai un projet qui marche, qui marche très bien, c'est-à-dire que ce qu'ils disent dans l'article articles du New York Times c'est absolument faux. Et on peut faire la même chose. Avec non seulement ces projets hydrauliques, mais aussi, mais aussi avec les autres. Et avec toutes les industries du réseau, toutes. On va prendre par exemple les, les routes. 10 000 km de nouvelles routes de l'Équateur, ont été faites par Avraël Correa. Tout ce qui était les ports, l'aéroport, tous les systèmes d'éducation a été renouvelé tous les hôpitaux, c'est-à-dire c'est une énorme infrastructure qui a été renouvelée et modernisée. Et maintenant, il y a les FMI qui retournent, appelés par M. Moreno, il y a un nouveau accord avec le Fonds, de, les fonds monétaire international, avec les, les politiques et les messieurs politiques, mais surtout Ils sont en train de vendre tout ce qu'on a fait et qu'on a renouvelé. Et là, maintenant, il s'agit de vendre les centrales hydrauliques et avec les centrales hydrauliques, tous les réseaux électriques. Mais vous devriez penser que ce sont des modernes réseaux électriques. Dans les noyaux, il y a des fibres optiques. Et nous, avec la fibre optique, on a renouvelé tous les systèmes de communication. Les systèmes de communication, maintenant, il est prêt à recevoir la technologie 5G, c'est-à-dire plus, la plus euh, euh, avec, avec la plus de vitesse qu'on a maintenant dans le monde. Alors, télécommunication, énergie, réseau de transport, tout cela. Maintenant, ils sont en train de privatiser des montres. Alors, c'est ça l'objectif du monsieur Luis Moreno. C'est-à-dire que l'offert, c'était pour mettre en place un nouveau système de domination sans faire la guerre. De la manière comme il fait l'a fait par la violence avec les blancs Condor, maintenant, il s'agit d'avec la loi faire la guerre, mettre hors de combat à tout ce qui était. Les fronts de gauche progressistes dans tous les pays, et puis comme les résultats de tous ces processus, avoir ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire tout ce, ce qu'ils ont les pays pour produire et se faire propriété de tout cela. C'est ça le vrai objectif. Et puis vous devriez savoir que lorsque Ramon il est arrivé pouvoir, au pouvoir. Au 2007, il a mis dehors une base militaire qui était à Malta, une base militaire des États-Unis. Il a dit, s'il vous plaît, c'est fini. Nous, on est un pays libre. On n'a pas besoin de base militaire. Parce que vous devrez savoir aussi que l'Équateur ne produit pas du cocaïne, ni que ce soit des drogues. Il est vrai que notre territoire il est utilisé par les trafiquants de drogue pour passer les drogues. Et nous avons été les premiers à chercher à empêcher tout cela. Mais nous, on ne construit pas. Alors, Rafael travail il a dit nous, on n'a pas besoin d'une base militaire. Nous, on a notre propre armée. À partir de cela, L'Empire a commencé à détester Raphaël Correa. Et maintenant, vous savez, Luis Moreno, il cherchait à donner à nouveau une base militaire aux états unis Alors, c'est cela qu'il cherche. Il s'agit de tout cela. Je veux finir pour dire qu'il me semble très bien qu'un peu partout, la gauche allait devoir de discuter cette stratégie. Parce que vous savez, nous, on, on lutte, on cherche à mettre en place des systèmes pour avancer avec le peuple. Mais la droite, le Pentagone, la CIA, ils ont des nous ils ont des nous Ils créent des alternatives face à laquelle nous, on est finalement euh, euh, euh, euh, attaqués par surprise. Et maintenant, on n'a pas une véritable alternative pour nous défendre de cette guerre par la loi. On n'a pas, tout simplement. Parce que vous savez, il y a plusieurs fronts d'attaque. Je vous ai dit aujourd'hui comment ils sont en train d'attaquer. Mais nous, on doit réfléchir aussi dans la gauche et on doit créer une nouvelle alternative pour faire face C'est le type d'attaque que, oh, finalement, il s'agit d'une attaque contre notre peuple, contre notre pays. Il s'agit de cela. Alors nous et nous, je pense, qu'on est obligés de réfléchir, de créer, de penser, d'imaginer une alternative qui puisse venir de la gauche. C'est ça notre devoir maintenant et de défendre tout ce qu'on a fait, et notre cas est l'Amérique latine, des avancements par rapport au peuple. C'est ça notre devoir. C'est pour cela que je suis là. Merci de m'avoir invité et merci de m'avoir entendu. Et j'espère que cette question-là puisse servir pour faire un débat et pour avancer nous ensemble. Merci. Una relazione di questo tipo sembra quasi tutto banale, no? soprattutto quando parliamo di cose tecniche tutto sommato, ma cerchiamo di, io vorrei riuscire in questi 20 minuti a, a rispondere all'esigenza di Maide, ossia porre dei problemi e, e, e anche proporre delle delle strade sulle quali discutere, perché penso che sia importante per noi avere una discussione vera in Europa sul ruolo del mercato nella sottrazione dei diritti alle persone. Questo è un po' quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto insieme con tante e tanti anche in questa sala in Europa ma anche in Italia, cioè quello di riuscire a mettere a fuoco come Innanzitutto unire attraverso alcune considerazioni importanti rispetto alla nostra qualità della vita, al futuro che vogliamo, anche quello che non era, diciamo, delle cose che si unisse e la prova ce l'abbiamo dietro alla nostra schiena, nel senso che... Sul trattato contro il TTIP e contro il CEDA si sono mossi poi, in realtà, in realtà, che al momento sugli interessi confliggevano la CGL con diretti rispetto ai voucher, quindi una legislazione sul lavoro. Allo stesso punto, allo stesso modo, abbiamo avuto modo anche, anche a Bruxelles, grazie sempre alla sinistra, a Google, di discutere. Alcuni dati che ormai sono evidenti, ma che fuori da spazi come questo non riusciamo ad imporre. Ossia, noi da circa dieci anni ragioniamo sul fatto che il commercio internazionale è fermo e che la crescita è stagnante e questo succede a scapito dell'ambiente, delle risorse umane, perché stiamo facendo delle scelte strategiche sbagliate che fanno soltanto bene alle tasche di una piccola percentuale di imprese a nord e a sud perché purtroppo questo capitalismo globale ha sicuramente delle responsabilità storiche forti nei nostri paesi ma ha player molto aggressivi anche nel sud che sono alleati proprio di quella sottrazione dei diritti agli stati di cui ci ha parlato adesso L'ex ministro. Ora, io vi ho messo insieme alcuni dati per dire che negli ultimi dieci anni, per esempio, già le opportunità che erano raccolte nelle poche imprese che riescono a esportare in Europa oltre il mercato europeo, il mercato comune, che già diciamo, erano in mano. Al 30% delle imprese e riuscivano a fare circa il 56-53% delle esportazioni, negli ultimi, dopo dieci anni, adesso noi abbiamo dell'1% delle imprese, fa il 60% delle esportazioni. E dobbiamo ricordarci che quel 1% è già l'1% di un numero molto piccolo. Oltretutto, grazie a questa concentrazione di poteri di mercato, a noi cittadini, non soltanto europei ma anche ad esempio statunitensi, è stato sottratto denaro dalle tasche che è tornato al capitale. Parliamo per l'Italia del 12%, maglia nera dei paesi parliamo per gli Stati Uniti del, del 3%, per la Germania del 5%, insomma comunque parliamo di numeri importanti. Allora, diciamo, noi ci troviamo impoveriti, certo, perché i soldi sono tornati esattamente da dove dovevano in teoria arrivare, da dove arrivavano prima per essere investiti nella forza lavoro. Adesso, non soltanto la normalizzazione, ma anche la precarizzazione e l'intersfruttamento della forza lavoro fa sì che, diciamo, essendo l'unica legge che funziona, la facilitazione del commercio quanto più facilmente noi riusciamo ad accelerare gli scambi, tutto il resto, tutti gli altri criteri, quindi le risorse naturali, il capitale del lavoro, eccetera, non hanno più alcun tipo di valore e non è un valore, si tratta soltanto di un valore morale che già per me sarebbe dato, ma non hanno più valore legale perché abbiamo fatto delle leggi adatte per ridurne la portata e il valore legale. Questa scelta però l'abbiamo fatta, vi lascio poi tutta una serie di. Perché mi sono stata stimolata un po' dalla discussione che abbiamo fatto, un'altra cosa che ci dobbiamo mettere bene in testa è che il problema del commercio della lenta non sono i dazi, non sono i dazi. Quando vi parlano di guerra dei dazi, essenzialmente parliamo di propaganda, perché le uniche misure daziarie vere nuove sono quelle della dialettica tra la Cina e gli Stati Uniti. Per il resto, a livello globale, al, già fin dall'inizio, dalla da, diciamo, dall istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è stata sotto Clinton, agli anni precedenti a quelli della guerra, già i dazi a livello globale si erano ridotti del 40%, noi abbiamo delle barriere tariffarie, quindi i dazi. Essenzialmente, per esempio, alimentari, chimici, e servono essenzialmente a, pro a proteggere la nostra salute. Chi vi parla di protezionismo, stando ai numeri veri, in realtà vi sta parlando di protezioni. Questo noi ce lo dobbiamo chiarire a sinistra, altrimenti continuiamo a fare un dibattito che non c'è su dei numeri che non ci sono, che ci portano contro un muro. Che l'Europa rispetto ad alcuni partner si è protetta, ma ha aperto anche grandi canali che sta per chiudere con alcuni, per esempio, con la, il cambiamento di alcuni regimi tariffari che sta discutendo e che andrà a discutere nei prossimi anni. Quindi, noi abbiamo, per esempio, con molti paesi eh, come l'Ecuador, come il Guatemala, con altri paesi diciamo, con i quali abbiamo dei rapporti eh, commerciali importanti. Noi abbiamo offerto Dazio Zero, Tariffa Zero per tutta una serie di prodotti che come loro non producevamo, frutta domicile, caffè, coloniale, eccetera. Questi, anche questi noi andremo a ridiscutere, questi regimi preferenziali, perché noi stiamo presupponendo a secco, senza alcuna valutazione, che il gap di sviluppo che c'era nel nord e sud ormai non c'è più e l'ha deciso l'Unione Europea. Su dei dati che io no. noi come, come organizzazione abbiamo sempre contestato, perché non ci sono. Cioè non c'è questa riduzione della povertà intensa relativa a livello globale che ti possa permettere di dire questo, c'è l'elezione di alcune elite in tutti i paesi, ma che sicuramente non significa riduzione della povertà assoluta. Questa è stata una discussione che abbiamo fatto nel eh, setting dell'agenda 2030 sugli obiettivi, sugli obiettivi di sviluppo globali, di sviluppo sostenibile, ed è ormai una cosa che è chiara. Nei check che stiamo facendo sull'agenda 2030 noi cosa vediamo? Vediamo che gli obiettivi di povertà sono ancora lontani da essere raggiunti, che gli obiettivi di eh, avvicinamento delle diseguaglianze globali sono ancora lontanissimi da essere raggiunti e che alcuni vecchi obiettivi che avevamo raggiunto, tipo la riduzione della fame, si stanno addirittura eh, ria riapprofondendo queste, diciamo, queste disparità e oltretutto si stanno spostando approfondendo anche ulteriori ehm, disequilibri che erano quelli, ad esempio, della, della, della gestione da parte dei paesi ricchi sbagliata dell'alimentazione, quindi l'obesità, eh, erano fenomeni relegati a pochissimi paesi del mondo, adesso per ad esempio l'Italia è tra i paesi emergenti, segnalati eh, per questa, che peraltro diciamo, vengono identificate dagli scienziati come patologie della, della ricchezza e della povertà, quindi patologie della diseguaglianza. I poveri si incontrano male. Questo sempre per, per essere chiari: nel 2011, al vertice della UTO a Ginevra, il allora relatore del diritto al cibo delle Nazioni Unite, De Chutter, disse: La UTO sta tenendo, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, sta tenendo in ostaggio il diritto al cibo perché non ci permette di fare alcune cose, la cosa uno, bloccare tutti quanti i cibi che sono industriali, non hanno contenuti eh, nutritivi e sono troppo pesanti per l'ambiente. Noi dovremmo avere in sede UTO la possibilità di dirigere la, la, la lotta alla fame con delle misure tariffarie. Dovremmo permettere agli stati e quindi ai governi di scegliere quali sono le politiche per esempio di stoccaggio che consentono di bilanciare i prezzi Altro, aiutare, incoraggiare gli stati verso l'indipendenza e la sicurezza alimentare cercando di allontanare il più possibile dalla dipendenza dal commercio globale ossia io dovrei riuscire come stato ad avere la possibilità di gestire i prezzi per non far sì che i pezzi interi dei miei produttori piccoli e medi e pezzi interi della mia popolazione non accedano al mercato o acquistino dal mercato di cibo non salute 2011 l'epoca socialista direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, accusò De Schutter di velleitarismo, Disse, eh, noi dovremmo trovare delle soluzioni di mercato, con le soluzioni di mercato non saremo in grado di risolvere questi problemi, perché questo è protezionismo. Arriviamo allo scorso anno, la FAO, nella relazione tra l'altro con l'ex direttore che non è, non è mai stato brasiliano, mai stato così nemico del mercato, insomma è stato grande promotore dell'agricoltura familiare, ma per niente nemico del mercato, ha detto addirittura che bisogna proteggere la eh, sufficienza e la sicurezza alimentare degli stati introducendo una carbon tax per gli alimenti più. Eh, diciamo, più, più, più pesanti da sostenere per i sistemi climatici ma anche per i sistemi alimentari, ha detto che bisogna proteggere chiaramente il mercato interno anche con delle barriere tariffarie, ci stiamo parlando di protezioni commerciali, loro ne hanno parlato in modo generoso. o facciamo le protezioni commerciali o non riusciamo. Voi capite che questo è un dibattito terribile da fare anche in sede politica, già soltanto con i socialisti? Se io provo a fare questo discorso col PD in Italia succede, vi danno della rosso bruna, non è successo, non è una fascistissima te, eccetera, eccetera. Anche una, una, un giornalista di sinistra in un un'intervista recente che ci ha fatto in televisione in un pessimo servizio mi ha detto ma tu non stai scomoda a coordinare una campagna che va dalla Meloni fino a tra quegli anni passando per tutti i centri sociali? Io ho detto no, io non ti faccio, non ho delle ideologie particolari da proteggere perché c'è una visione e questa è la visione che noi abbiamo condiviso. famose soluzioni e il, diciamo, la soluzione commercio al servizio di un'idea di futuro sostenibile, non è arrivata l'altro ieri nasce a Siatto che è stata l'anima e la forza del movimento per una globalizzazione diversa ce cioè la siamo portata e discussa in tutti i forum sociali, guardava con grande speranza l'alba che proprio nell'Egua dove avevamo proprio per, per, per, per una, come dire, perché dialogava con la possibilità di ridare agli Stati quella possibilità di normare che in Europa era assolutamente già impensabile quando facevamo questa discussione. Perché in realtà, questa è una cosa che vorrei che ci avessimo chiara, cioè, quando Clinton crea l'Organizzazione Mondiale del Commercio e divide giuridicamente, sceglie di dividere giuridicamente la nuova istituzione, l'Organizzazione Mondiale del Commercio dal sistema delle Nazioni Unite, non è che lo fa così, a caso, lo fa scientemente perché mentre l'Organizzazione Mondiale del Commercio sotto le Nazioni Unite ti avrebbe costretto a tenere in considerazione tutte le convenzioni, a discutere delle, delle misure più importanti del Consiglio di Sicurezza, eccetera, la WTO è un accordo tra Stati. Quindi tutto quello che non c'è nei trattati, come non c'è nei bilaterali che poi prendono lo stesso tipo diciamo, di struttura, non c'è. E tu lo puoi avere anche nella tua Costituzione, nel tuo sistema giuridico, nel tuo sistema nazionale, puoi proteggerlo a livello nazionale, ma poi viene chiamato in causa. All'Organizzazione Mondiale del Commercio e viene chiamata in causa anche nelle successive, diciamo, spacchettamenti di quel tipo di diritto che sono gli accordi commerciali bilaterali. Ho tre minuti e per questo voglio lasciarvi due o tre cose. Allora, innanzitutto, un dato: facciamo una fotografia dei, degli ultimi trattati che stanno sul tavolo dell'Unione Europea, no? Tra l'altro, questa commissione se n'è andata lasciando, chiudendo il meno di tre mesi che appoggia un accordo ancora più complicato dal punto di vista dei diritti umani e dell'ambiente con il Vietnam e il pessimo Mercosur, pessimo per tutti. Senza averne neanche fatto l'accordo nuovo con Trump, già soltanto da luglio scorso, avendone parlato le importazioni i tag europei di soia transgenica destinata al biodiesel e destinata all'alimentazione animale sono aumentate del 112%. Invece di nasconderlo, la Commissione europea ha messo nei, nei comunicati stampa con un grande successo. Si è, si è triplicata l'impostazione di gas a liquefatto. Dite perché devastano TAP? Perché